Ciao! Allora, eccoci nel video delle scoperte del mese, dove, come sempre, vi mostro i prodotti che ho preferito e apprezzato durante il corso del mese. Prima di iniziare vi ricordo di essere iscritti al mio canale, per favore, grazie! Di cliccare sulla campanella così verete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e soprattutto di lasciarmi un commento se volete partecipare all'estrazione di un premio inviato da me. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video per scoprirlo. Allora, iniziamo! Prima pallotta che vi mostro, e questo pensavo che fosse una cavolata, mi sono dovuta ricredere. Allora, è della Biopoint Body Care BB Cream Incarnato Uniforme, edition, vabbè, è senza oli minerali e alcol. Allora, questa era una confezione da 50 ml, ma ho segnato il prezzo che ho guardato su Amazon, 200 ml viene 14,90€. Allora, ve la mostro, che è questa qui. Allora, vi ho fatto intanto una clip dove me la mostro perché è una cosa particolare. Si tratta di una crema bianca con delle microparticelle di colore che una volta che andiamo ad applicarla sulla pelle rilascia il colore e quindi tende a colorare la pelle. Una sorta di autobronzante molto naturale. Allora, cosa c'è che dicevo è una cavolata? No, è fantastica perché la colorazione è molto molto naturale, lo vedete dalla clip. È naturale ma si può stratificare tranquillamente, essendo che è bianca possiamo tranquillamente vedere dove l'applichiamo, quindi è impossibile creare delle chiazze e poi davvero il colore è davvero, e non è tanto per colorare ma è per uniformare la pelle, un po' come un fondotinta leggero, una BB cream per la pelle. Il concetto della BB cream è quello infatti uniforma, non è che copre o corregge, uniforma e colorito, stessa cosa per il corpo. si stende bene, facile da stendere, assorbe immediatamente, quindi non crea macchie, ottima. E il profumo? Sì, il profumo è fresco, è un profumo fresco, che però mh, persiste davvero poco sulla pelle, quindi non va a... anche se vi piace, mi dispiace, e se non vi piace non vi va a intaccare comunque la durata, non è un problema, dura poco sulla pelle, ma questa davvero è stata una rivoluzione, soprattutto per chi... Gaia delle macchie della pelle, perché solamente vuoi donare un attimo un colorito più sano senza però sembrare abbronzata? Qui non è un'altra abbronzante, è un uniformante del colore, valida. Pensavo fosse una cavolata e invece validissima. Andiamo avanti. Adesso vi mostro questa che è la crema Mani Love and Cream. E questa è questa la Flower Power della Mercy. Andy, allora io sono sempre stata curioso di provare queste creme mani perché la marca della Merci Andy mi è piaciuta tantissimo per i sbiaccanti denti, quelli con l'olio, che mi è piaciuto tantissimo. E questa è la crema, il colore fucsia paraflescia. E allora, dunque partiamo con 30 ml perché sono delle... Paglie da borsetta, il prezzo è di 4,90 euro da Sephora, ma anche sul loro sito è sempre quel prezzo lì. Allora, la crema pratica da borsetta, ma prima di tutto all'interno ha delle microsfere che rilasciano un potere idratante durante l'applicazione. Si stende bene, si applica bene, bella, mh, bella idratante, ha un buon potere idratante, sì si applica bene, assorbe molto velocemente ed è comodo da portarsi anche in giro perché no, tiene in borsetta perché è piccolina e anche carina da vedere ed la profumazione è buona, è buona ed è, persiste anche sulla pelle però non è invasiva invadente è, è buona, sono curiosa di provare anche altre profumazioni e queste le prendo quando ho lo sconto da Sephora perché 4,90 euro per un 30 ml di crema mani eh. però e sono sfiziose, sono davvero sfiziose, anche come regalo sono carine, e poi funzionano, cioè, mh, idratano bene, lasciano le mani morbide, perfetta. E guardavo nell'Inci che è più o meno come le altre creme mani, quindi non è proprio il massimo, non è certamente un prodotto biologico, però c'è di peggio, e comunque almeno non ha paraffina cosa importante e comunque a me è piaciuta è inutile e ne proverò altri perché sono davvero curiosa di provarle e andiamo avanti con l'ultimo prodotto allora adesso vi parlo di questa crema doccia eh, con il 5 di karité dell'Ossitan. io avevo un 30 ml e mi è durato davvero tanto perché è una crema da doccia allora, ho guardato sul sito, 250 ml costa 15 euro. Intanto ve la mostro, che è questo qui, anche nella confezione grande è uguale. E si tratta proprio di una crema doccia al carité, quindi basta poco prodotto e ehm, con l'acqua fa una bella schiuma morbida, ricca, buon potere pulente, tranquillamente det deterge la pelle senza aggredirla, si rimuove facilmente. Io ho l'acqua molto dolce e anche addolcita, ma comunque si rimuove facilmente, lascia la pelle idratata, morbida, setosa, dopo non sento il bisogno di applicare la crema idratante per capirci, ma è fantastico. Allora, il profumo è di carità, ma non persiste tanto sulla pelle, però si diffonde bene nella doccia durante con l'acqua calda, quindi è bello. Per me per la pelle secca o anche per l'inverno, ed è quando facciamo la doccia, ma con il freddo non vogliamo neanche applicare la crema, stare lì tre ore. No, con questa si è a posto davvero fantastico, molto molto valido. E adesso tocca a voi, sono cosi di sapere se avete provato alcuni di questi prodotti, se vi sono piaciuti, quale di incuriosissimo di più. Ed è, se vi è piaciuto il video, vi sono stata utile, mettetemi anche un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao, ciao, ehi, sono qui. Ciao.